Tutti sono Candida e benvenuti sul mio canale Il video di oggi è un video particolare Allora, visto che eh, mi sono state fatte diverse richieste eh, su come utilizzare certi, certi prodotti che io magari ho utilizzato nel corso del tempo in tutti i miei video ho deciso adesso magari ogni tanto eh, di fare appunto qualche video dove vi faccio vedere come eh, utilizzare eh, i prodotti eh, tra l'altro se avete qualche richiesta particolare scrivetemela nei commenti e io se posso sono ben felice di, di approfondire magari qualche arg argomento nel video di oggi vi farò vedere come eh, ho realizzato gli abbellimenti che ho fatto per l'ultimo album di cui vi avevo parlato, abbellimenti che ho fatto con la soft clay di stamperia e, Sono degli abbellimenti leggerissimi che io ho utilizzato anche per altri lavori e ve li faccio vedere con piacere perché comunque sono una cosa che secondo me è, è, è molto utile allora eh, innanzitutto parliamo della soft clay vi faccio subito vedere una cosa eh, io questa è già aperta l'ho già utilizzata e eh, per conservarla partiamo un po al contrario io la metto in un eh, sacchetto di quelli per eh, congelare gli alimenti e la chiudo con uno dei, dei suoi dei suoi come si chiamano qua questi fermi di di fil di ferro, non so cosa, come chiamarli ogni tanto non mi vengono i termini e faccio qualche casino, vabbè, non importa. questo perché? perché comunque la soft clay è una pasta morbida e se voi la lasciate all'aria e non la utilizzate subito tutta ed è praticamente impossibile perché ce n'è una quantità notevole, finisce che vi si secca e non potete più utilizzarla quindi mi raccomando quando la finite di utilizzare mettetela nel vostro sacchettino così siete tranquilli che quando la riprendete, anche se questa l'ho comprata Boh, l'ultima volta che l'ho usata può essere stato più di un mese fa voglio dire quindi alla fine vedete che è ancora rimasta morbida perché io a volte quando ho tempo mi preparo dei, degli abbellimenti e li tengo lì per quando mi servono allora quindi questa è la soft clay di stamperia che è una pasta extra light quindi molto leggera bianca e questi sono sempre di stamperia sono questi stampi vedete che vanno bene sia per, eh, per il gesso quindi si possono creare i gessetti che in questo caso io li utilizzerò con la soft clay e qual è la differenza allora il discorso gessetto eh, che sono anche bellissimi vanno benissimo eh, l'unica cosa è che sono più pesanti perché sono dei gessetti e, eh, e se ricadono si rompono io perché eh, utilizzo quindi ho anche fatto dei gessetti, tra l'altro poi vi farò vedere la differenza tra i gessetti e la soft clay perché tanto dei gessetti già pronti ce li ho vi farò vedere però mi piace utilizzare la soft clay perché voi questi abbellimenti li potete praticamente utilizzare dappertutto anche su un semplice foglio di carta, se fate un album di scrapbooking, a differenza del gessetto che rimane più rigido e più pesante, questi abbellimenti rimangono leggerissimi e quindi utilizzare questi stampi e la soft clay è semplicissimo io adesso vi faccio vedere allora due cose adesso vabbè utilizzo eh, questa qua con questi pesci questo, con questi con questi abbellimenti marini ci sono dei pesciolini delle, eh, delle conchiglie degli stemmi è veramente carino e vi faccio vedere come, come è semplice appunto utilizzare la soft clay la soft clay si, si presenta in questo panetto, adesso vi faccio vedere, così. Quindi è una pasta, vedete, molto morbida che si lavora facilmente. Poi ci sono altri usi eh, per la soft clay, però questo si può usare così, pura, cioè senza, senza unirla con nessun altro prodotto. E praticamente io vado a riempire... Il mio stampino Ma adesso ne ho presa fin troppa quindi vado a riempire. Cerco di farvelo vedere così, tanto ho preso proprio questo che è piccolino perché così ve lo posso far vedere bene da vicino. Cosa vado a fare? Vado a riempire a schiacciare bene in modo da riempire perfettamente lo stampo così, dopodiché, vado a a togliere già tutta la parte in eccedenza sul contorno in modo che, che poi quando togliete la pasta i bordi siano ben definiti altrimenti rischiate che ci sono delle sbavature che poi potete togliere dopo perché la pasta è morbida non c'è problema la potete tranquillamente tagliare con un cutter però se lo fate già prima non avete più bisogno di farlo quindi in questo modo abbiamo riempito lo stampo perfettamente e l'abbiamo anche pulito intorno ora questo stampo eh, perché sia se voi lo fate lo lasciate asciugare una notte eh, il giorno dopo è perfettamente asciutto e, e l'effetto finale ve lo faccio vedere perché ne ho già qua di pronti È questo questi sono tutti abbellimenti del kit che vi ho fatto vedere, quindi vedete conchiglia, qua c'è un piccolo delfino e qua ci sono due pesci. Tra l'altro dopo vi coloro un pesce così vi faccio vedere come, come sono anche semplici da colorare, come la soft clay prende benissimo anche i colori. Per cui in questo caso noi abbiamo preparato il nostro stampino e lo lasciamo asciugare però voglio farvi vedere un'altra cosa allora, adesso utilizzo uno di questi, di questi decori farei tipo, facciamone, facciamo questo, allora, una, una via di mezzo piccolino ma perché si deve asciugare in fretta allora prendiamo questo fiocchettino qui, lo faccio vedere qua che ecco, questo fiocchettino che voglio farvi vedere quindi lo vado a trattare nello stesso modo di come abbiamo fatto prima quindi andiamo a mettere bene dentro la soft clay all'inizio vedete io la lavoro un po in modo che entri proprio bene dentro tutto lo stampo perché negli stampi ci sono i particolari quindi bisogna riempirli perfettamente tutti quindi anche se debordiamo non importa schiacciamo bene e riempiamo tutto quanto poi andiamo a pulire intorno così in questo modo qui ok e vedete che riaffiora il nostro particolare ok adesso questa pasta poi non la butto di sicuro ma la recupero tutta quindi la raccogliamo così in questo modo vedete che ho tutte le bricioline io la raccolgo tutta e la rimetto nella mia confezione, perché adesso non mi serve più, quindi come vi ho detto chiudo bene e rimetto nel mio sacchettino, Così. faccio uscire l'aria, chiudo e vado a chiudere bene, questa soft clay fino alla prossima volta che la uso rimane qui e non gli succede nulla. Allora, cosa voglio farvi vedere? Adesso, magari oggi, non so se verrà perfettamente bene, perché magari ci vuole un pochino più di tempo per, per, farla, per far asciugare la pasta, ma noi ci proviamo lo stesso. Tanto il concetto ve lo vedrete che è, è semplice da, da capire. Adesso, mentre questa pasta si solidifica un po', eh, io vado a colorare un pesciolino. E perché voglio farvi vedere questo, questa lavorazione con la pasta che non è perfettamente asciutta? Perché la particolarità della soft clay è che nel momento in cui si è, si è un pochino solidificata, voi la togliete dallo stampo, è ancora morbida, leggera, la potete tranquillamente andare ad incollare sulle superfici curve. Quindi se volete decorare una bottiglia piuttosto che un vaso, qualsiasi cosa... E di leggermente curvo invece di far asciugare la pasta per tutta la notte la togliete quando è ancora leggermente morbida e andate direttamente ad incollarla sul supporto e la fate asciugare sul supporto prima di dipingerla e di colorarla e potete fare dei lavori veramente belli quindi io adesso lascio questa vediamo se riusciamo, se riesco a farvi vedere il tempo di colorare un un pesciolino, quello che ho in mente di farvi vedere e eh, la lasciamo qui che si secchi un pochino invece vi faccio vedere eh, come colorare allora coloriamo questo questo pesciolino qui questa, eh, questa soft clay, vedete che intanto il colore è bella bianca è bello bianco come colore, quindi il colore attacca benissimo e poi vi voglio far vedere che anche dei degli acquerelli che comunque sono dei colori che non sono completamente coprenti come gli acrilici funzionano benissimo perché la soft clay si colora benissimo quindi io utilizzerò questi, i miei acquerelli che sono veramente, sono belli come acquerelli, sono molto coprenti e io mi trovo benissimo perché li uso, li uso tantissimo tra l'altro hanno la tabellina vedete Dei... Allora, gli acquarelli si presentano in questo modo ma il colore non risponde in realtà il colore scuro così non, non vi fa capire esattamente qual è la resa invece c'è il suo riferimento colore dove voi avete esattamente il colore una volta che lo bagnate di come com rimane quindi è perfetto ora io andrò ad utilizzare questi colori per eh, per colorare il mio pesciolino prendiamo il nostro supporto per i colori pennellini acqua e un tovagliolino di carta che sono le uniche cose che ci servono per colorare con gli acquerelli ora utilizziamo Vedete che io di riferimento ho la mia tabellina qui, quindi utilizzo questo giallo, per cui è questo, vedete che ho fatto questo giallo qui per avere il riferimento con il colore, ok mettiamo la tabellina qui, ho fatto uno zoom per, per vedersi meglio il, il, um, come coloro il pesciolino e quindi e quindi rimane un pochino più di, meno spazio, però così si dovrebbe vedere per cui io vado a prendere il mio giallo, questo, lo metto qui vedrete che sono molto molto coprenti e vado a colorare il mio pesciolino ora questi colori sono coprenti ma anche la soft clay vi assicuro che che fa la sua parte perché vi faccio vedere guardate solo con una passata già come viene colorata bene dare una seconda mano dobbiamo aspettare un attimo che asciughi la prima mano così rimane più più definito il secondo colore altrimenti non, co non, non copre abbastanza però ecco vi faccio vedere già vedete l'effetto quindi il, il giallo guardate praticamente ho dato solo una mano e il colore è già perfetto mettiamo via i nostri acquarelli quindi li rimettiamo nella loro scatola ah, ecco vi faccio vedere come ho, ho praticamente ho preso un pezzo di carta da forno che ho piegato della misura giusta e la metto sempre tra il fogliettino con tutto il riferimento colori e i miei acquerelli in modo che non si sporchi il, il particolare con i colori per cui mettiamo via gli acquerelli, lasciamo qui i, i particolari che ho, già, eh, che ho già colorato e vediamo se riesco a farvi vedere quello che, che volevo con la soft clay non ancora asciutta il tempo che è passato è quello veramente che avete visto perché io ho avuto solo il tempo di, di colorare un pesciolino quindi potrebbe essere che non sia sufficiente ma adesso proviamo a vedere se piano piano riesco senza romperlo a far uscire la mia pasta paura che sia un po' presto perché diciamo che dovrebbe stare anche una mezz'oretta, così, basta però vediamo, magari ci riusciamo eh? perfetto, ce l'abbiamo fatta siamo stati fortunati allora, questo particolare ve lo faccio vedere qua, questo mio fiocchettino non è ancora asciutto non è ancora asciutto, è ancora morbido quindi se io adesso volessi attaccarlo su una superficie curva per esempio, prendiamo questo vasetto se io voglio lo attacco vedete lo, lo posso piegare in questo modo far aderire al mio vasettino vedete che si è piegato lo tengo perché se no cade quindi lo posso incollare in questo modo e aspettare che asciughi sul mio vasettino una volta asciutto posso tranquillamente andarlo a colorare adesso vi ho giusto solo ho fatto vedere una superficie curva questo non è colorato, non è niente ma voi immaginate un vasettino che è bellissimo viene bellissimo potrei farne magari uno per farvi vedere già colorato di bianco mettete sopra il vostro fiocchettino e poi colorate tutto in tinta e date le sfumature e quindi con niente avete già fatto un bel lavoro quindi questo è quello che volevo ancora farvi vedere per quanto riguarda la soft clay e l'utilizzo non ancora perfettamente asciutta. Anche il video di oggi è terminato, è stato un video brevissimo, eh, perché appunto ci tenevo a farvi vedere come creare questi abbellimenti, questi probabilmente li utilizzerò nel prossimo video per fare una card, adesso vediamo così mm, vediamo anche com'è come appunto si possono utilizzare queste, queste cosine così leggere, ne metterò più di una sulla stessa card, quindi vedrete che non sono assolutamente un problema, perché sono veramente leggerissime. E, detto questo vi saluto, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti, e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!